Gormiti, potenza degli elementi! Furia del vento! Forza della roccia! Potere del ghiaccio! Energia del fuoco! Combatti, Gormita! Lord del vento, Elios! <tell> <tell> Oh, nuovi poteri? Eh? E grandi poteri! Assicuriamoci che Kratos non li prenda! D'accordo, Tempestoso! Pugno Tempesta! Lo giallo il vento ha vinto! E adesso sta a Cosmi! Di sicuro rende le cose più interessanti! Lasciate che Kratos le renda ancora più interessanti! Mm. Ah, ah, ah, ah. Soldati del vento! Yeah. Portate a Kratos quella cosina scintillante! Perché parla in questo modo? Eh, fa quello che dice! È più mm. ah. ah. Lo prenderò prima io! Aaron, devi restare qui. Se non ti concentri, Elios perderà quasi tutti i suoi poteri. La custode ha ragione. Ho bisogno di te, tempestoso. Hm. Ah, quella mocciosa testa vuota non ti salverà! Ah! La cella scura! Beh, staremo a vedere. Concentrazione, fratello tempestoso! Ah! Ah! Vortice folgorante! Lord dei Gormiti del Fuoco. Carrion! Tu, Lord, pensi davvero di essere tanto speciale, ma con i miei nuovi poteri ti schiaccerò come un insetto qualsiasi. Noto che è raddoppiata anche la tua enorme arroganza. Non è arroganza, è solo la verità. Fulmine infernale! Ah! Magma Blast! L'energia Omega di Xator è davvero smisurata Ma Kerion sta resistendo Abbiamo ancora una possibilità Per caso qualcuno prima stava parlando di rinforzi? Metro duplicatore. Zotobo! Ma è dappertutto! Lord Carrion, attenzione! Fulmine infernale! Concentratevi, guardiani! Ah! <ride> non hai, hai alcuna, alcuna speranza di vincere di contro con due, due di me, Lord del cuore? Adesso sì che stiamo perdendo. Ora Aspetta. i tuoi problemi si sono moltiplicati. Ottimo lavoro, Riff. Vedo che padroneggi l'ultra concentrazione. Magma Plus No! Combatti, Lord dei Gorniti del Ghiaccio Tridion!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 Io posso farcela! Ah! Concentrati di più, mi serve maggiore velocità! Ci proverò! Ah! Se non riesci a concentrarti, Kionos non potrà raggiungere il cristallo. E ciao, ciao a noi, lo so. Concentrati, Igor, concentrati! Oh, oh. Non posso farlo, non riesco a concentrarmi. Questa era la prova finale e ho fallito. Forza, adesso potete odiarmi. Odiarti? Ma di che cosa parli? Vi ho delusi, ho deluso Gorma. La verità è che non ho sempre un piano Lo sappiamo che non hai sempre un piano Ma tu hai detto... Stavo cercando di incoraggiarti È quello che fanno gli amici Ma... Aaron Trek Aoki Tu Ma dai, scherziamo, esageriamo, ci punzecchiamo, ci sosteniamo, siamo amici Anche quando fallisco Soprattutto quando fallisci A questo servono gli amici Devi solo fare del tuo meglio È quello che facciamo sempre Ognuno di noi Insieme Sì Insieme hmm. Che si vinca o si perda Fino alla fine, fratello Non perderai mai la nostra amicizia D'accordo, ragazzi Farò del mio meglio ah! sì, sì, sì. Yeah! Il meglio di Icon è alquanto sorprendente yeah! Ce l'hai fatta! No! Combatti, Lord dei Gormiti della roccia, Titano! Uh, uh, uh. Questi nuovi poteri sono incredibili, grazie Trek! Ora sparisci, Gred! Il cuore del regno non è il posto giusto per un Darkan! Fiori! No, tu devi sparire! Questo è il mio regno adesso! Mega onda oscura! <ride> <ride> <ride> Questo è il meglio che sai fare! Non puoi competere con me! Lord dei Gormiti, tieni a bada il suo attacco finché non raggiungo il cristallo! <ride> La roccia è irremovibile, guerriero Mecha! Lo terrò a bada! Ah, ti conviene arrenderti subito! Ormai Grad ha il potere! Non mi rimane che sparire! Uh, il cristallo lo rende potentissimo! Trek, ora devi usare l'ultra concentrazione! Non sono sicuro di riuscirci! Ricorda, amico, libera la mente! Mm. Meetee!